Lo stretching aiuta tantissimo, ma purtroppo deve essere fatto in maniera continua e in maniera costante e non ci si può aspettare eh, risultati dopo pochi giorni. Pensavo che il primo video dopo le vacanze sarebbe stato relativo agli infortuni del podista amatore, ma torniamo qui sul canale per raccontare con Cristina, che avete già visto per eh, la sindrome del piriforme, Cristina che ho incontrato a Livigno con la quale ho corso eh, diversi giorni partecipando alla vacanza stage di Running For You, ho anche fatto qualche video con Cristina. Oggi la mia carissima amica ci racconterà in maniera dettagliata come comportarsi nel caso in cui eh, un po' di avesse una fascite plantare video che sarà diviso in due parti anche perché era fondamentalmente troppo lungo in questa prima parte racconteremo che cosa produce la fascite plantare come prevenirla e invece nel secondo video descriveremo quali sono gli esercizi che vi consentono di debellare eh, fino in fondo la fascite plantare nel frattempo voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima io vado come al solito a bermi un coffee, ciao! Oggi parliamo della fascite plantare, raccontaci brevemente che cos'è. Eh, la fascite plantare è una delle cause più comuni di dolore al, al tallone. Di fatto si tratta di un'infiammazione eh, della fascia plantare che è una banda di tessuto elastico che va dal tallone fino alla testa dei metatarsi. Questa struttura è, ha un ruolo fondamentale nel cammino proprio perché eh, mantiene l'arcata plantare e eh, di conseguenza assorbe il peso del corpo eh, durante il passo quando il piede mh, appoggia a terra. Se tocchiamo il piede in questa zona possiamo percepirla, avvertiamo eh, una struttura mh, elastica eh, che nel caso di fascite eh, diventa particolarmente eh, e particolarmente dolente. È una patologia molto comune eh, fra chi pratica il running o comunque eh, per eh, coloro che eh, fanno sport in cui prevale la corsa, come il basket, il calcio, eccetera, proprio perché la struttura eh, della fascia viene sollecitata durante l'appoggio del piede a terra. E invece, Cristina, quali sono i sintomi della fascia plantare? Eh, I soggetti colpiti da eh, fascite plantare descrivono il dolore proprio sotto l'arcata del piede o eh, anche a livello del tallone, spesso irradiato anche lateralmente e medialmente. Questo dolore eh, non è quasi mai presente quando eh, noi siamo a riposo, quindi quando il piede non poggia a terra, eh, mentre è molto fastidioso quando si ha appunto la fase del, di appoggio eh, durante il cammino o durante la corsa. Il dolore eh, si sviluppa gradualmente e si presenta mh, soprattutto la mattina al risveglio quando eh, appoggiamo il piede a terra oppure quando stiamo seduti a lungo e dobbiamo ripartire con, con il cammino. Può verificarsi eh, da entrambi i piedi eh, ma mai contemporaneamente. Come fare ad appurare la diagnosi? Allora, per quel che riguarda la diagnosi, è importantissimo che venga effettuata da uno specialista. Nel caso specifico è importante la visita specialistica ortopedica proprio per verificare la sede del dolore. A seguito di questo si possono eseguire anche delle indagini strumentali, la più comune delle quali è la radiografia in carico ed un'eventuale risonanza magnetica. La radiografia in carico è fondamentale proprio perché eh, può documentare un piede cavo o eh, la cosiddetta spina calcaneare eh, della quale spesso eh, sentiamo parlare. E invece Cristina che cos'è questa, questa spina? Ecco, la spina calcaneare eh, viene così definita proprio perché la fa sembrare una spina ma in realtà mh, niente altro è che una calcificazione. Questa calcificazione si crea eh, proprio perché esiste e persiste un'infiammazione della fascia a livello dell'inserzione sul, sul tallone, soprattutto a livello mediale. Quindi le ripetute tensioni sollecitazioni in questa zona infiammata creano questa calcificazione che viene definita appunto spina calcaneare e che è ben visibile radiograficamente. E invece quali sono le cause e i fattori di rischio? Allora innanzitutto dobbiamo dire che invecchiando la fascia plantare ovviamente tende a perdere elasticità e quindi non riesce più ad allungarsi bene. Diciamo che la fascite plantare può insorgere eh, a seguito di diversi fattori, spesso fattori che vengono, che sono tra loro combinati, quali ad esempio fattori anatomici, ci sono persone che eh, hanno un piede conformato in un certo modo, con eh, per esempio come nel caso del piede piatto del piede, o del piede cavo e eh, questa tipologia di conformazione del piede eh, di per sé porta già a uno squilibrio nel, durante il cammino e questo eh, protende più facilmente alla fascite, quindi alle infiammazioni delle strutture che stanno intorno al, alla fascia plantare, il sovrappeso come sempre, lo sovrappeso e obesità, eh, abbiamo detto anche l'attività sportiva, in particolare l'attività che va a sollecitare eh, l'arco plantare, la corsa e le attività che prevedono la corsa e poi non ultimo e non da sottovalutare anche calzature scorrette quali ad esempio calzature con suole sottili oppure eh, tacchi troppo alti perché in questo caso eh, si favorisce la retrazione del tendine d'Achille e invece Cristina qual è secondo te il miglior trattamento possibile per la fascita plantare? domanda da 100 milioni di dollari sì. In realtà ci sono due tipologie di approccio eh, per trattare la fascite plantare, un approccio conservativo e un approccio chirurgico. L'approccio chirurgico è sicuramente l'ultima spiaggia e purtroppo ad oggi non, ha, non di grande successo, tant'è che parliamo del 50% di risoluzione del problema con l'intervento chirurgico. L'approccio conservativo è sicuramente l'approccio che viene utilizzato di più e comunque il primo tentativo eh, con una patologia di questo tipo. Essendo una patologia con cause meccaniche il trattamento ovviamente è volto alla riduzione della tensione eh, a carico della fascia plantare. Questa tensione può essere ridotta in eh, diversi modi. Abbiamo detto utilizzando per esempio delle calzature adeguate con un tacco intorno ai 3-5 cm, porre eventualmente una talloniera all'interno per mantenere uno spessore al di sotto del, del tallone, utilizzare delle scarpe adeguate anche per esempio durante la corsa, non usurate e eh, con una buona ammortizzazione. Altri interventi che possono essere eh, effettuati nel, durante la fase acuta possono essere interventi utilizzando le terapie fisiche, la più famosa terapia fisica utilizzata è sicuramente il laser e le onde d'urto. Oltre a questo possono essere utilizzati classici farmaci antinfiammatori, anche se in questo caso non hanno una grande azione, oppure infiltrazioni con eh, collagene. Molti chiedono dei plantari. Eh, per quel che riguarda il discorso plantari è un discorso, discorso lungo, di fatto il plantare viene utilizzato nel momento in cui c'è una um, struttura uh, alterata del piede. Quindi se abbiamo un piede con un valgismo, se abbiamo un piede cavo, un piede piatto, allora in questo caso possiamo eh, eventualmente utilizzare dei plantari che devono essere fatti in maniera adeguata da professionisti esperti. Sicuramente uno dei trattamenti fondamentali per la fascite è lo stretching. È il primo consiglio che eh, sia l'ortopedico che il fisioterapista danno al paziente che soffre di questa patologia quello che eh, bisogna tenere presente è che lo stretching aiuta tantissimo ma purtroppo deve essere fatto in maniera continua e in maniera costante e non ci si può aspettare eh, risultati dopo pochi giorni Volevo chiederti invece sulla prevenzione mm, Soprattutto per i runner la cosa che mi sento di, di dire innanzitutto è eh, di utilizzare sempre delle scarpe non sfruttate e eh, abbastanza ammortizzate, soprattutto quando si fanno per esempio tanti chilometri. Nella vita quotidiana non utilizzare mai delle scarpe con delle suole piatte o tacchi troppo alti e eh, ultimo elemento, questo vale sempre, eh, cercare di mh, controllare il peso corporeo perché l'obesità e il sovrappeso vanno a incidere negativamente sull'arco plantare e sulla fascia. Va bene Cristina, grazie mille. Adesso andiamo all'interno a fare eh, i famosi esercizi perché qua si congela l'ivigno, ormai siamo quasi a zero gradi. Grazie ancora, dopo? Grazie a te, ciao!